Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale. Oggi parliamo di un modo per aumentare esponenzialmente le, le vendite ebay senza spendere un euro, senza anticipare un euro e senza aumentare le proprie spese. Ti spiegherò per filo e per segno come puoi incrementare fino al 100% le tue vendite ebay senza investire nulla. Quindi resta con me. Bentornati e benvenuti al mio canale ragazzi, come vedete ogni video ha dei piccoli cambiamenti questo perché sto creando, sto cercando di creare una zona video ideale eh, infatti voi non lo vedete, ma no? ho aggiunto softbox, ho aggiunto luci solo che ancora sto cercando di costruire il setup in modo da avere una zona familiare una zona semplice per registrare i video, quindi ogni video potete notare dei cambiamenti, io ho tolto per esempio il divano, ho messo la sedia, il tavolino sto cercando di capire, ma probabilmente cambierò proprio zona dell'ufficio o zona della casa per registrare, sto valutando detto questo, andiamo a parlare subito dell'argomento di oggi che riguarda ebay come ormai avete capito, la mia scaletta settimanale è un video riguardo ebay, quindi dropshipping su ebay un video riguardo la finanza e gestione personale del, del denaro, un video riguardo la crescita personale e un video dove parliamo di altri modi legati all'e-commerce o a fare soldi come Amazon FBA o altre cose variabili settimana in settimana più generali. Oggi quindi andiamo a parlare di eBay e di come incrementare le vendite fino al 100% senza investire un euro, quindi senza uscire soldi di tasca. E senza anticipare nulla, senza fare nulla, è un metodo che pochi utilizzano in Italia e che io voglio andarti a spiegare. Stiamo parlando delle sponsorizzate ebay, o anzi ebay se sei abituato con il term le terminologie di Facebook, che sono in pratica gli annunci pubblicitari su ebay ha le sponsorizzate, ha gli oggetti sponsorizzati, ti permette quindi di sponsorizzare i tuoi articoli in vendita in modo da avere più visibilità. Quando sponsorizzi un articolo su ebay, esso verrà mostrato nella pagina di ricerca in prima pagina o in altre parti del sito come, la, come il footer o i laterali del sito. Ora tu dirai, ok, sponsorizzate gli annunci ma devo pagarli, quindi non è non c'è nessun vantaggio tecnico non c'è nessun vantaggio economico no, qua ti sbagli Poiché su ebay tu paghi le sponsorizzate in base a una percentuale della tua scelta sulle vendite questo significa che se tu imposti per esempio l'1% del, del, del tuo prezzo del prodotto sulle sponsorizzate quindi è un prodotto che costa 100 euro e lo sponsorizza all'1%. Tu pagherai un euro su quella vendita solo se l'articolo vende. Significa che tu puoi lanciare sponsorizzate per mesi o anni senza pagare nemmeno un euro. Tu pagherai quell'euro, quell'1% o la percentuale da te scelta solo nel momento in cui l'oggetto e l'articolo venderà su eBay e tu incasserai quei soldi. Questo verrà poi addebitato nella tua fattura. Attenzione però. Ti ho promesso all'inizio del video che avresti stato in grado di sponsorizzare e aumentare le tue vendite senza uscire un euro. Quindi se tu paghi quello 1% comunque le stai pagando e sponsorizzare. Non ti preoccupare, ora ti spiego esattamente come fare a sponsorizzarlo gratuitamente. Se lavori, se lavori in dropshipping ovviamente, se lavori in, eh, con un tuo stop, non, questo metodo non si, può, non si può fare, o meglio si può fare pure. Sì, si può fare il metodo che ti dico è se tu utilizzi il 1% perché non ti serve sponsorizzare il 20, 30, 40% per avere più vendite io ho constatato nel tempo che basta l'1% nell'attività di dropshipping per avere il doppio delle vendite quindi se un account, un negozio ti vende circa 7 articoli al giorno sponsorizzando l'1% ti venderà dai 11 ai 14 articoli al giorno quindi tra il 60 e il 100% in meno non male per... Per mettere solo un per in più, ma come fare a, far, a farlo uscire gratuitamente? Semplice, ragazzi. Se, utilizzate, se vendete in dropshipping, quindi utilizzate software di repricing come AutoDS, vi basterà cambiare la configurazione nel break-even, che sarebbe la cifra in cui uh, raggruppate tutte le spese, tutte le fees, le commissioni, PayPal, eBay, tasse, tutte cose di un articolo, significa che è la cifra che se vendeste a quella percentuale andreste in pari. A questo punto vi basta aumentare la solo dell'1% o comunque della percentuale in cui state applicando le sponsorizzate e in questo modo il prezzo ve l'ha aumentato automaticamente dell'1% e quell'1% che voi pagate di sponsorizzate lo, eh, lo recuperate dal prezzo di vendita che è maggiorato dell'1% l'1% non fa quasi nessuna differenza nella vostra, eh, nella vostra posizione di ricerca è un terzo irrisorio e anche se vi scende leggermente, potrebbe scendere leggermente la la visibilità che avete su ebay in ogni caso vi permette di fare più vendite con le sponsorizzate perché vi permettono di avere il doppio del traffico quindi anche se perdete un 10% un 15% di organico in ogni caso starete avendo il 100% in più tramite le sponsorizzate di traffico quindi in ogni caso è conveniente se utilizzate uno stock vostro quindi avete un magazzino eh, la cosa è semplice invece di utilizzare un software di reprising per dropshipping con AutoTS aumentate i vostri, i vostri prezzi dell'1% o della percentuale che volete applicare non vi consiglio ragazzi di utilizzare più dell'1% o 2% sulle sponsorizzate, poiché nei miei test in questi anni non ho visto grandi differenze a livello di vendite tra l'1 e il 2 e il 4%, per esempio, ho visto semplicemente aumentare le, le commissioni da pagare a eBay dall'1 al 4%, ovviamente. Vi consiglio di stare nella range tra l'1 e il 2%. Come utilizzare le, le sponsorizzate? facile, vai sulla tua server hub, quindi su ebay.it. Se non ce l'hai attiva, attivala, se sei un venditore, vai sulla opzione marketing e poi scendi fino a cliccare sponsorizzate. Da Qui fai crea, crea campagna e prosegui a creare la tua prima campagna. Per poter utilizzare le sponsorizzate su ebay devi aver registrato un piano mensile di un negozio. Su in Italia ci sono tre tipi di negozi, in America ce ne sono sei, quindi devi essere un venditore professionale con un negozio registrato. A questo punto potete usare le sponsorizzate e potete utilizzare anche tanti altri strumenti di marketing come acquista due e ottieni uno sfondo o similari. Ok ragazzi, questo è un metodo molto semplice per aumentare le proprie vendite su ebay uno dei tanti insieme ad altri metodi che ho spiegato più volte, che continuo a spiegare metodi che trovate nei link della trovate in descrizione come su dropship.com questo è molto altro Spero che il mio video vi sia stato utile, spero che in questo modo riuscirete a fare più soldi, vi ricordo gentilmente di iscrivervi al canale, mettere like e condividere il mio video e ringrazio tutti voi che mi state seguendo, stiamo diventando una bella community, stiamo crescendo, siamo quasi 700 iscritti, grazie a tutti vi aspetto per il prossimo video, ciao alla prossima!